ciao play, dai like, ci stanno le tigri online, clicca e condividi, uomo che non basta mai, ma maxi, mi che sta a capo di tutto il branco qui, non basta il rango alto, se a giocare non si il altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cruz, devi iscriverti al canale maxi su youtube, se ti piace di più, forza fallo pure tu perché con le tigri di roma stare sempre un passo di più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale quello che state vedendo di fondo è eh, una intro del mm, mio amico Orango Tango Mods, un modder ragazzi, che mm, diciamo sto sponsorizzando in questo video, ma il video non parlerà solo di questo ragazzi, quindi eh, tenete bene aperte le orecchie allora in questo video contest ragazzi per tutti coloro che si iscriveranno al mio canale lasceranno like a questo video che comparirà anche sul canale di Orango Tango Mods, quindi eh, lo stesso video lo troverete anche sul suo canale perché gli lascerò il video al momento lui non può fare video e quindi lascerò questo video sul suo canale o meglio lui lo caricherà sul suo canale come dicevo chi eh, si iscriverà ad entrambi i canali e lascerà like ad entrambi i video eh, e scriverà un hashtag partecipo giustamente sotto ad entrambi i video avrà diritto a partecipare a questo contest ragazzi questo contest che eh, questa settimana e penso anche nelle prossime settimane offrirà ben due account moddati quindi mh, per le prossime settimane ragazzi ci saranno in palio aprire bene le orecchie ogni settimana due account moddati uno offerto da me Maxi Milk e un altro offerto da Orango Tango Mod come sapete anche io moddo account ma non, eh, non li vendo non, non mi va di vendere account non me ne fate un ben amato cazzo eh, però comunque orangotango mod ehm, vende gli account fa personalizzazioni per i vostri tool vi platina un account ragazzi che è qualcosa di veramente spettacolare, fa delle mod a puntino, insomma delle recovery a puntino, personalizza i vostri mod menu eh, personalizza i vostri tool li rende più leggeri, se volete un tool più leggero oppure se lo volete più elaborato basterà contattare orango Mod eh, sul suo canale eh, e saprete tutto come avete visto nel video introduttivo all'inizio ci sono tutti i suoi contatti quindi basterà che lo contattiate e, e vi dirà più dettagli lui insomma ha un canale facebook, ha un canale youtube che come ho già detto comparirà il, il video lo troverete nei miei canali amici quindi ragazzi mi raccomando andate a lasciare like sempre a questo video che troverete sul suo canale e nulla come eh, dicevo ragazzi per partecipare al contest dovrete iscrivervi al mio canale al suo canale lasciare like ad entrambi i video scrivere partecipo sotto al, ad entrambi i video eh, nell'arco di questa settimana estrarremo eh, io nel mio canale orango tango mod nel suo canale estrarremo i vincitori dei contest quindi ragazzi per vincere questo contest dovete iscrivervi in entrambi i canali eh, giustamente per sapere quando eh, usciranno i sorteggi di questo contest quindi ricordate io estrarrò nel mio canale orango tango mod nel suo canale quindi iscrivetevi ad entrambi i canali ragazzi e se avete bisogno di una recovery fatta a puntino contattatelo perché è veramente affidabile è veramente in gamba detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video ciao a tutti